Uomini e donne, Luca Dorigo, addio fidanzata per colpa del calendario. Uomini e donne, Luca Dorigo e la fidanzata Valentina si sono lasciati per colpa del calendario senza veli. Luca Dorigo è tornato single. L'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato con la fidanzata Valentina. A farlo sapere in diretto interessato attraverso le pagine del settimanale Nuovo TV. Il motivo della rottura? Il calendario senza veli di Elbois per il quale ha posato Luca. Una scelta lavorativa che ha allontanato Dorigo dalla ragazza. Quest'ultima non ha apprezzato i bollenti scatti del giovane e ha cominciato a fare scenati di gelosia. Un comportamento che non è piaciuto più di tanto a Luca che, nonostante la convivenza, ha scelto di chiudere questa relazione. L'ennesimo rapporto che finisce male per Dorigo che, all'età di 37 anni, non riesce a trovare la donna giusta della sua vita. Quella con la quale costruire una famiglia e avere dei figli. Io l'ho fatta addirittura venire sul set, per dimostrarle che non c'era niente di male. Lei mi aveva detto di stare tranquillo, di fare le foto senza preoccupazioni. Purtroppo la situazione poi è diventata insostenibile per tutti e due e io ho deciso di chiudere. Lei non si è opposta ha raccontato Luca alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Con il senno di poi, il modello non si è pentito di aver posato per un servizio fotografico del genere. Ne vado fiero. Questa esperienza mi ha ridato visibilità mediatica ha assicurato Dorigo. E in effetti è vero, nelle ultime settimane l'ex protagonista della corte di Maria De Filippi è stato spesso ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Uomini e donne, l'ex tronista Luca Dorigo è tornato single. A me e Valentina non ha funzionato per la differenza di vedute. Forse siamo andati a convivere troppo presto ha fatto sapere Luca Dorigo. Che precisa che la differenza d'età e a 25 anni centrava poco con i motivi dell'addio. Tornato single, ora Luca è pronto a dedicarsi completamente al lavoro. Il prossimo progetto? Quello di entrare nel cast dell'Isola dei Famosi.